industrialized and huge, what uh, if there is you no know, production of the food. Uh, and uh, the agreement is showing us that the European Union has nice talks, all these things, but it is still exporting products out of the Europe in a neo-colonial, neo neo-imperial way. So they say, okay, we keep, we, we keep here our standards, but uh, we, we, we don't care so much what is going to happen in... In the, in the other parts of the region. Of oh, course there was a lot of talk about no, no, no, we agreed in such way the standards be got. But the reality would be much more complicated. So Mercosur agreement is the next example how this, this kind of politics works. Uh, then I have such, uh, like this paper, you know, uh, then uh, the Central Eastern European media, especially the Czech, Czech uh, mainstream, Uh, which is a uh, motorist from neoliberal, absolutely like, predominantly, 85% owned, absolutely predominantly by private oligarchs who are having vested interest in, in, in this kind of business, including our uh, prime minister these days. Uh, if they start to speak, Uh, oh, it's so great that these students are striking, uh, do, do, doing strikes. It's so important this Greta, uh, Greta's movement, it's so great. Uh, my dad are starting to do this. Mm. This is something, something strange. How is it possible? 30 years, so silence, we were very about ecology ecology, the market, market, market. Ecology was on, on the side. People who were warning, what you're doing with the landscape, there will be no water, nobody was listening suddenly everybody is about uh, ecology and this is very, very, very strange. There is in sociology such a term which is called co-optation. Yeah? And it is, how do, it is basically about the dynamics, right? Like, you have some anti constellation concept, like neo-liberalism, there is some kind of interacting with its, uh, its opponents and uh, uh, it, it, it, it has such, I don't know how it's sounds, uh, if I say it in English, but, yeah, but if you cannot beat them, join them. Join them. You know? So if I saw Greta in Davos, it was next, so the next, next, like, okay, so these rich people, super rich people, who are causing maybe 90% of pollution because of their businesses, suddenly are inviting some Greta and all I said, yes, yes, it's a so big problem. Uh, and uh, this is the same with the European Union, on the, on the level of, of like, at least those who are powerful, meaning Euro bureaucracy, because it is a bureaucratic organization on the first part, not any democratic law. Democracy, as you we know, is behind the, uh, if you see, for example, European Parliament, what power it has, all this stuff. And remember what I was saying about the book of Slobodia. He says very precisely that in uh, the European Union, world uh, trade uh, organizations are pursued, or supported, and uh, created or reconstructed by neoliberals in order to isolate demos, uh, democracy from decision-making. And not, not for, it is like, it is trying to neutralize the politics by the fact that you move it to supranational level without having any supranational demos, without having supranational democracy. You bureaucratize it, you make it a question of rules, trade contracts, uh, all the all memorandum, you have to follow the rules, rules are the most important. So this is what I am... I mean, that's about the future the year, the of the European Union. I don't say that what is saying Saudi, what is saying Okamora, what is saying uh, Kaczynski, or all these people. Uh, it's uh, something I want uh, to claim new European Union or even to destroy it. I don't think they are so radical, it's just so methods. But, um, uh, you know, the, the, this dissolution, this destruction, this It's coming very, very, uh, we are noticing often. Remember who would believe in 1983 or uh, that, that in six years uh, all Soviet dominance would be gone and that in 1991 Soviet Union would be gone. We had millions of Sovietologists at the time, cramologists, all this uh, army of, of, of people having knowledge and they didn't even guess that it happened. So with the ecopinum, it can be pretty much the same. You can see that uh, there is no alternative and so on, but it can end in some kind of uh, uh, crash which uh, is hard to imagine. I don't say I wish it, but uh, it, is, uh, it, it is one of the possibilities. And then I uh, just wanted <clears throat> uh, still to react on this question of democracy. Uh, and then the kind of distortion of democracy which um, was said, I think it is, is really a huge problem uh, and it is really functioning on, on multi-levels. That, that, uh, that this is what Tandy Brav calls undoing demos. Uh, it, is, it is one of the floors or the spaces, it's even bigger. But it is also, of course, happening within every nation's environment, uh, nation's space, national politics, and country court. And to deal with this is very, very difficult, in my opinion, because neoliberal uh, hegemony is always one step before so far. That, that's the thing, that, that, that it is able to, as I say, both nations is one of the ways how to do it, that you are acting on the different impossibilities, uh, different uh, struggles and uh, you are trying to neutralize them, put them away. But definitely I would like to only understand that the, the democracy and like the idea of demos, if you understand Aristotle's uh, understanding, is the rule of unprivileged. Of the unprivileged majority And uh, this is what, what basically this neoliberal hegemonic system is, to, is trying to, to do, put away all this uh, maturity from the decision-making by uh, different kinds of stories. One of the stories is freedom. That's for you, you know, Freedom is still like <coughs> energy, they say. Uh, David Harvey calls it very nice in his meteorologist, to show the, the story of neo-representation. David Harvey says, it is just another world, actually. You have the signifier which you use and it can be whatever. Freedom is actually the past experience. It's not some, you know, norm, norm or something you should experience, everyone says. But it, it begins to be ideology. But democracy really is about the empowerment of anti and about the struggles that was created as a struggle. And uh, it can be, in my opinion, renewed as a struggle. Only the problem is, that we must get from our side masses, because we still live in mass politics, which is nationally embedded. And by the way, last provocative thing, it's not my opinion, but I was kind of, when I was reading this book of Klin uh, Swobody, it kind of beat me in that eye, because one of the, one of the points of neoliberalism, intellectually, was this uh, business is international, socialism is national. Questo è stato e ci sono grandi cose che Ma molto esplorabili per concludere. Grazie a Veronica, provo a dire alcune cose che mi avete stimolato con gli interventi. La prima riguardo al, alla questione Unione Europea che io vedo come uno dei, una delle articolazioni del, della riorganizzazione del pianeta durante la globalizzazione neoliberista, cioè nel nostro continente il capitalismo si è riorganizzato in un quadro di integrazione che consentisse, come dicevo nell'introduzione, di superare i problemi che si ponevano all'accumulazione capitalistica dentro lo spazio nazionale, dato che nel continente europeo che è stata la culla del movimento socialista e del sindacalismo di massa, del continente in cui si è affermata anche la più avanzata delle democrazie, in cui la lotta di classe è uscita dal basso verso l'alto, non quella al contrario dall'alto verso il basso, la lotta della classe lavoratrice attraverso differenti cicli di lotta che si sono allargati socialmente negli anni 60-70, eh, ma è uscita rafforzata dal secondo conflitto mondiale perché la sconfitta dei fascismi coincise con l'affermarsi di un'idea di democrazia in cui la maggioranza popolazione delle classi lavoratrici fossero protagoniste, e questo ha riguardato i paesi come l'Italia, e la Francia, dove c'erano forti partiti comunisti ma anche un, un paese come la Gran Bretagna, in cui, come si vede dal bellissimo documentario di Ken Lodge, The Spirit of Fortify, il socialismo laburista comunque ebbe una forza notevolissima. Ora, certo, lui è nata con questi scopi, i trattati sono evidentemente neoliberisti e ordoliberisti, non entro nella eh, distinzione. E se tralasciamo però la Francia rivoluzionaria il 1789 in termini d'oro mi sapete dire uno stato nazionale che è nato in Europa per dare il potere al popolo o gli stati nazionali non sono stati per secoli l'involcro entro il quale si è sviluppato il capitalismo e non sono stati per secoli le macchine giuridico-amministrative, militari, disciplinari, come spiegava bene Foucault, attraverso le quali eh, si è costruito il capitalismo, sia all'esterno essendo le macchine per lo sfruttamento imperialista e colonialista di tre quarti del pianeta, all'interno per disciplinare eh, le classi popolari che non erano ancora operarie anche ah, ci, ci fu bisogno dello Stato nazionale anche per imporre alla gente di usare l'orologio, io non lo porto a posto nella forma di disobbedienza, no? come il Comunale di Parigi ma eh, come spiegava un grande storico della classe operaia Edward Arnold Thompson nel famoso libro che dovremmo rileggere tutti sulla formazione della classe operaria in Inghilterra, anche imporre a chi era abituato ai tempi del mondo agricolo i tempi eh, della rivoluzione industriale, richiese da parte dello Stato una fortissima attività coercitiva, violentissima, per creare la massa proletaria, per asportare nelle fabbriche la gente venne squartata, impiccata, mandata le casse di lavoro, ai lavori forzati, cioè lo stato nazione non è stato di volo, non è nato per fare il socialismo. È il socialismo, il movimento operaio che a un certo punto ha utilizzato lo spazio creato dal capitale per imporre differenti rapporti di forza. Ma su questo vorrei essere chiaro: il socialismo non è nato nazionale. Il nostro è stato il primo movimento globale della storia umana con sedi in tutti i paesi del mondo il primo movimento in cui ci si metteva d'accordo per, nella stessa giornata, chiedere le otto ore di lavoro su tutti i continenti, in Europa, in, nelle Americhe e in Australia. Eh, non era mai accaduto prima una cosa del genere, neanche le grandi religioni monoteiste eh, hanno avuto una dimensione globale come ha avuto dall'inizio il movimento socialista e quindi io credo che noi dovremmo recuperare la visione dialettica del capitalismo proprio eh, che ereditiamo da Marx. Eh, altrimenti, tra l'altro, in questa fase di crisi storica eh, della globalizzazione neoliberista, anche qui per rispondere al tema posto. Da Roberto il capitalismo è sempre stato globalizzato, la prima globalizzazione è stata la scoperta dell'America, ha sempre nuove fasi di globalizzazione, di allargamento, dentro a queste nuove fasi oggi noi viviamo una, le generazioni dei nostri nonni, anzi per mettere dei nostri padri hanno vissuto delle fasi di crisi che hanno portato a due guerre mondiali con milioni e milioni di morti, eh, cioè il capitalismo vive di queste crisi, quindi io credo che ci sia contemporaneamente una crisi nella globalizzazione e della globalizzazione, in cui eh, il capitalismo si riorganizza, eh, cambia, per esempio non si presenta con la faccia di Mendo, non si presenta con la faccia eh, di Trump, che è molto diversa. Eh, dico questo perché credo che rispetto all'Unione Europea noi dovremmo avere lo stesso atteggiamento il movimento operario ha avuto eh, nei confronti dello Stato nazione come spazio in cui sviluppare la propria lotta è evidente che mentre il grande capitale intende utilizzare i dispositivi giuridici dell'Unione Europea per imporre l'approfondimento delle politiche neoliberiste e dell'onnipotenza dell capitalistica nella Vita sociale: il nostro scopo dovrebbe essere unificare le classi oratrici e popolari su scala europea contro questa Euro Unione Europea, ma senza nessuna confusione con eh, ideologie nazionalistiche o con una critica del capitalismo di tipo eh, reazionario. E, e da questo punto di vista, io credo che non dovremmo dimenticare eh, un elemento eh, fondamentale che proprio la, la scala dei problemi che dobbiamo affrontare veniva citando il clima, eh, ma anche se non ci fosse il mutamento climatico eh, il numero di morti causati dalle nocività eh, del nostro modo di produzione e di vita e la distruzione dell'ecosistema in sé dovrebbero bastare da decenni per, per spingerci a, a rivedere e a mettere in discussione tutto. Ora rispetto a tutto questo viene fuori un elemento per noi essenziale, che se i problemi sono comuni c'è bisogno di una regolazione. Eh, Comune, se sono globali, c'è bisogno di una regolazione globale e alla fine il nostro canto internazionale, futuro umanità. L'internazionale unisce eh, la razza umana, eccetera. Alla fine eh, dei conti è più attuale oggi che, che 150 anni fa perché l'interdipendenza del mondo di produzione materialistico oggi è più spiegata eh, di 150 anni fa in maniera. Eh, evidentissima ed è per questo vengo al nodo che mi ha posto la compagna della, della democrazia è vero che non è incorporata nel capitalismo il capitalismo ha convissuto benissimo con l'apartheid in sudafrica convive con qualsiasi cosa basta si fanno patri, diciamo sono anche disponibili a diventare islamici, importante perché il meccanismo di accumulazione va davanti. Però va anche detto che è stato lo sviluppo capitalistico che ha anche creato le condizioni per la lotta per la democrazia, cioè sono il rapporto. Cioè, la democrazia che è stata una conquista delle lotte popolari si è sviluppata insieme dentro e contro il capitalismo, è, un, è, è una lotta costante credo che noi ci dovremmo interrogare sul fatto che credo fosse la tesi del compagno spagnolo, se ho ben capito, è che alla fine il motore della democrazia è la lotta di classe, cioè quanta lotta di classe, cioè quanto protagonismo delle classi popolari e delle classi lavoratrici eh, si attiva per fare sì che, la, che il capitalismo non muovi la democrazia, se ho ben capito il suo intervento e se voleva dire questo eh, lo condivido eh, molto. E da questo punto di vista io credo che sia centrale quanto eh, diceva la compagna Danese rispetto alla democrazia e che invita a mio parere anche a una, rifless una riflessione storica rispetto a una tesi che è vera ma che a mio parere dobbiamo relativizzare rispetto a quello che dobbiamo avere prudenza lo riferisco all'intervento della compagna cioè che alla fine lo Stato sociale c'è stato perché c'era l'Unione Sovietica e i Paesi Socialisti questo in parte è storicamente sicuramente vero perché le due cose avvengono diciamo, al contemporanea però è anche vero che eh, il movimento operaio è avanzato e ottenuto grandi vittorie anche prima che ci fossero i paesi socialisti, eh, vittorie sconfitte eh, però, e che per esempio dopo il 1989 noi abbiamo avuto sì in Europa un passo indietro ma per esempio un in America Latina eh, un'avanzata enorme eh, per la prima volta della democrazia e di governi di sinistra e popolari come non c'erano eh, mai stati, eh, perché ricordo che negli anni 80 c'era, negli anni 70 c'era il socialismo reale, ma c'erano anche eh, i gorilla e vinoscete i regimi militari in tutta l'America Latina, il genocidio degli indios in Guatemala e via discorrendo. E quindi e, forse dovremmo vedere e, questa determinazione più in, in un lungo periodo, cioè il fatto che se non c'è dentro la globalizzazione un'adeguata capacità delle classi lavoratrici, di esprimere il proprio punto di vista autonomo ed esprimere la propria forza, eh, è evidente che eh, nella democrazia, nei diritti umani, nella pace, nell'ambiente sono valori eh, di per sé incorporati nel, eh, nel modo di produzione capitalismo. Cioè non sono, non sono una priorità, la priorità è un'altra e su questo forse viene la domanda. Io per esempio chiederei a Veronica, come mai nonostante le terapie shock, nonostante appunto questa visione negativa dell'impatto dell dell'allargamento dell a est dell'Unione Europea, nonostante il capitalismo appunto abbia, mostrato, abbia creato una crisi sociale, eh, come mai eh, non vi è stata una ripresa eh, di una spinta socialista, ma invece di forze eh, eh, populiste che comunque sono filo capitalista, perché eh, Orban non è sicuramente un nemico del capitale, è un nemico dell'integrazione europea e degli immigrati, ma non è un nemico del capitale. Eh, mentre chiederei per concludere a Michael che mi mi ha molto convinto soprattutto dall'esempio della plastica che per un caso citavo anche io, un'altra questione, e cioè in, nei nostri paesi ed è collegata anche al, alla narrazione rispetto al 1989, in realtà eh, l'offensiva neoliberista eh, è cominciata prima del crollo del, dell'Unione Sovietica gli anni 80 la Tascha del 1978, la del 1980, l'Unione Sovietica era ancora in piedi, eh, anche i paesi dell'est, eppure noi eravamo già eh, in, in ritirata anche, anche in Italia che aveva un tempo molto lontano ormai il più forte partito eh, comunista del mondo. Quello che vorrei chiedere eh, a Michael, e se non ritiene che... Nella nostra critica eh, dell'Unione Europea dovremmo uscire dal, eh, dall'interrogazione costante eh, se fuori o dentro l'Unione Europea e cercare di comprendere le ragioni per cui non riusciamo in Europa a costruire un eh, movimento Operaio, ovviamente del XXI secolo che sia effettivamente europeo, come riuscirono i nostri antenati a costruire dei movimenti eh, operai che unirono le masse popolari dentro lo spazio eh, dello Stato nazione perché quello che accade oggi è che appunto come giustamente okay, osservava L'integrazione capitalistica è sempre più forte, anzi ormai si parla di una classe capitalistica transnazionale, eh, eh, è questo evidente. Viviamo qui in Italia, eh, praticamente le principali società capitalistiche hanno anche quelle più simboliche, dalla più grande azienda automobilistica alla, Fiat, alla più grande azienda di comunicazione, la media set di Berlusconi che tutti